di che scrivere con grazia e di grazie perché chissà altre volte ricapiterà questa malattia di grazia sai dirmi cose se muoio rincorrendo i versi della penna sulla scrivania ai piedi non ho sabbia do la testa al sole e l'acqua fresca addosso mi ripassa il sale mentre grazie alla crema avrò un bel colore se di grazia mi vorrà incremare e... Eh. Coccolare col collare Insegnami quel che ancora è da imparare Che sapore hanno i sassi Riva al mare E sapere cosa fare in Riva al mare Insegnami Scrivo le grazie gli l'orgasmi Le grazie a queste che vivo Vivere di che? Vivere con grazia, brioche e caffè Chissà se avranno altro Oltre la crema in pasticceria Di grazia mi porti il caffè Sì! Scrivo mi risveglio e verso una tazzina sulla scrivania Ai piedi non ho sabbia do la testa al sole L'acqua fresca addosso mi ripassa il sale Mentre grazie alla crema avrò un bel colore Se di grazia mi vorrà incremare Coccolare col collare insegnami Quel che ancora è da imparare Che sapore hanno i sassi in riva al mare E a sapere cosa fare in riva al mare insegnami Grazie grazie a queste che scrivo Amore, pesta i piedi di questa paura Che la notte arriva come un'intuizione Le tue gambe portano la benedizione Muovile finché non avrò più paura ah, Insegnami che sapore ha ah, ah, ah. Sapere la testa al sole e l'acqua fresca addosso mi ripassa il sale. Mentre grazie alla crema avrò un bel colore. Se di grazia mi vorrà incremare, ehi, coccolare col collare insegnami, quel che ancora hai da imparare. Che sapore hanno i sassi in riva al mare e sapere cosa fare in riva al mare, insegnami. Grazie Grazie è il brano che ho appena eseguito, adesso chiudete gli occhi e andiamo da un'altra parte. Il brano che sto per eseguire è Anima mia. Anima mia raccogliti, parole di perdono per te, così si è pazienza, rimettiti a posto e abbi cura di me. Anima mia, rimettiti. Essi è tempo. Abbi cura di me. Qualcosa o qualcuno mi ha spinto a scappare da ciò che ero io. Forse il vento, il fato, io stesso, dopo aver perso il concetto di Dio. E ho paura, ora sì, senza di me, che orrenda fine farei? Farò pietà al limite a chi fa talvolta. Miracoli e plebei Colpiscimi, risorgimi Rinsaviscimi con un po' di quella tua fede Una no? magicamente che si inventa storie Che sono menzogne Prima o poi cede e Rendimi capace di credere In ogni essere umano Incluso me Apri la bocca solo per pronunciare Parole di conforto Poesie d'amore mm -hmm. Apri la bocca solo per pronunciare parole di conforto e poesie d'amore. Anima mia raccogliti, ho parole di perdono per te, così sei pazienza, rimettiti a posto e abbi cura di me. Anima mia rimettiti, e sei tempo di cura di me